del ritiro, mi è piaciuto um, tutto, è stato bellissimo, un'esperienza fantastica, um, io sono arrivata qui aspettandomi, credendo di non aspettarmi niente, ma in realtà mi aspettavo tanto, ma quello che ho ricevuto è stato ben oltre quello che mi sarei potuta aspettare, Quindi non posso dire nient'altro, a parte che sia stata veramente un'esperienza unica e un viaggio che rifarei altre infinite volte e che dire, ricevere questa chiamata, quindi partecipare a questo viaggio è stato il regalo più bello della mia vita consiglierei questo ritiro perché eh, ti permette davvero di cambiare la vita, e di trasformarti, eh, di lasciare andare quello che non sei, e, mm, mm, ti cambi, ti senti completamente diverso e non c'è niente di, di più bello di questo. Durante questi tre giorni di luce ho lasciato andare blocchi, resistenze, paure. Ehm, tanti, veramente, alcuni che non pensavo neanche di avere. Ehm, paura di fallire, paura di non farcela, ehm, paura di essere da meno. Ehm, ho lasciato andare probabilmente il mio blocco più, più grande che non sapevo neanche fosse quello e quindi il limite nel, nell'espressione, il limite nell'esprimersi alla luce di qualsiasi cosa quindi sia eh, nella comunicazione, sia nel fare, sia nella creatività ehm, ed è stato qualcosa di, di meraviglioso ehm, il mio blocco più grande forse era la rigidità ehm, e ho ricevuto leggerezza. Ho avuto delle rivelazioni, ho ricevuto delle scoperte, ho fatto delle scoperte anche grazie a delle altre persone che erano qui con me, eh, ovviamente oltre a Patrizia. Eh, ho scoperto di essere molto sensibile alle energie. Mi è arrivato un messaggio davvero grande da parte degli esseri di luce. Eh, ho ricevuto tante cose che non dico neanche, eh, però è stato davvero un cambiamento incredibile. Eh, sono rinata e ora accolgo la vita. In questi giorni siamo stati sempre all'aperto e questo è stato fantastico, io adoro essere a contatto con la natura e questo dava una sensazione proprio di, di connessione con, con il tutto, di essere tutto, tutti uno e tutto uno e è stato veramente fantastico il fatto di essere sempre all'aperto, per me non poteva esserci regalo più grande. E, sono stati tutti luoghi incredibilmente magici, ognuno a modo suo in grado, in grado di donare delle emozioni, ogni volta diverse, e inoltre sono state anche delle esperienze pratiche proprio, quindi c'è di, di sensazioni, di emozioni vissute su noi stesse, non era soltanto un guardare o un uh, ricevere così delle informazioni dall'esterno, era proprio... Un entrare in contatto con queste informazioni e con queste, con queste realtà e sperimentare è stato benissimo. Da questi tre giorni mi porto a casa una vita nuova e una nuova Jessica e che mi piace tanto e sono tanto contenta di aver lasciato qui quella vecchia. E mi porta a casa tante emozioni, mi porta a casa aver conosciuto delle persone fantastiche e mm, mi porta a casa un amore incredibile e mm, spero di portarmi con me sempre un pezzettino di patrizia perché è veramente è stata una persona fantastica, è una persona fantastica e, mi fa piacere, ci tengo a ringraziare Patrizia um, per questa possibilità, um, <ride> um, per avermi dato la possibilità di um, cambiare completamente, um, di incontrare la vera me e um, di donarmi queste bellissime esperienze, questo viaggio fantastico e la ringrazio perché ogni volta che mi guarda negli occhi mi dona un amore infinito. E... Non so, provo talmente tante cose che non so neanche come esprimerle, quindi non mi resta che dire un grazie e un a presto. E ti voglio tanto bene Patrizia